Ottimo. Allora, intanto grazie. Qui devo yeah. fare preso? Sì, preso. Perfetto, preso. Ti vedo stupendamente. Sei in, in forma perfetta. Eh, Questi sì, occhiali sì. ti donano moltissimo. Siamo in diretta sì. e eh, quindi vedete me, un po' io... quello che dovete dire. Eh, eh. No, finora <ride> non abbiamo detto niente di, niente di sconveniente. <ride> Allora, grazie ancora Fausto per aver accettato l'invito a parlare, a fare due chiacchiere con noi, da un amico fraterno ormai, eh, amico di Transform. E a, diciamo, abbiamo voluto cogliere l'occasione per eh, augurarti buone feste. Grazie eh, ai vostri a voi tengo moltissimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie ancora a te. E... E, e con l'occasione diciamo facciamo anche un po' due chiacchiere su quello che è successo sullo scenario nuovo in particolare diciamo l'elemento eh, principale su cui volevamo ragionare poi questo cambio di scenario dopo lo sciopero generale e se sì, c'è un cambio di, di scenario innanzitutto prima di tutto. ma soprattutto diciamo eh, questo elemento di conflitto che eh, era in, in parte inatteso, in parte atteso da tanto eh, e quindi l'opportunità che questa, questo evento mette in moto eh, qualche cosa, qualche un movimento anche nel paese che sentiva da una parte la grande esigenza di una presa di parola del mondo del lavoro eh, presa di parola che avveniva e avviene su tante mille piccole eh, forme anche mille grandi battaglie come la gkn come la whirlpool come tante eh, aziende in crisi delocalizzate o come la frammentazione del lavoro precario, i dati di oggi ci parlano di una ripresa straordinaria del, dell'Italia ma una crescita del lavoro precario a scapito diciamo, della, del lavoro con contratto, con, con fisso e spesso eh, sono le donne a pagare questa evoluzione del mercato del lavoro, quello che viene definito mercato del lavoro e quindi c'è un'aspettativa eh, e un'attesa diciamo di quello che può succedere e quindi volevamo chiederti anche no, ragionare con te eh, come la vedi tu qual è la tua sensazione che hai vissuto da dentro questo mondo per tanti anni e conosci diciamo le dinamiche e quello che anche i meccanismi che che sono interni al mondo del sindacato. Questa è la mia prima domanda, poi chiaramente mi seguiranno. Beh, è già questa molto impegnativa, non è che davvero molto impegnativa. E poi con una premessa che non, però non, davvero non è una linea di fuga. Il sindacato che io ho conosciuto, in cui ho vissuto per tantissimi anni, No, non è sufficiente per capire il sindacato oggi, è un'altra storia, è una storia totalmente diversa e quindi diciamo così, anch'io devo dismettere l'abito del, del vecchio sindacalista, diciamo, almeno per la, la presunzione impossibile di una continuità del sindacato degli anni 70, degli anni... Il sindacato dei consigli, insomma, e questa creatura che è il sindacato del tempo della crisi, del drammatico tempo della crisi. Allora, il problema che io vedo più acuto è la sconnessione dei diversi piani. Adesso provo a enumerare le disordinatamente qualcuno, sono 4 o 5, che sono piani in altri momenti, quella della stagione a cui ho fatto riferimento, assolutamente interconnessi e la previsione che potevi fare di ciò che sarebbe accaduto risiedeva precisamente in questa connessione tra questi diversi piani dentro cui il sindacato allora autodefinitosi soggetto sociale e politico era il luogo della decisione ultima sciopero. ma dentro un processo che rendeva prevedibile le modalità di convocazione del medesimo e i tempi di convocazione del medesimo. Questa cosa oggi eh, invece non può essere eh, così prevista perché il sindacato, in questo caso CGL e UIL, sono chiamati a decidere in solitudine. Cioè la decisione va, va, è, è tutta in capo al sindacato. In questo caso il, capo che, il sindacato che ha promosso lo sciopero il quale deve essere in grado di interpretare la dinamica di un conflitto che è tanto atteso quanto disordinato, destrutturato. Allora, i vediamo i piani. Il primo piano è quello della realtà, che tu e del resto hai descritto, non rubo tempo su questo perché io, eh, metto, metto il dito sull'essenziale. L'essenziale è una separazione, come mai si era conosciuto neanche nella storia recente, tra l'andamento dell'economia e lo stato di malattia della società. Tutti gli ultimi fatti lo confermano questa separazione. Tu puoi avere una crescita del 6-7% del PIL, adesso non stiamo a riprendere la critica, abbiamo sempre fatto il PIL che non misura, facciamo stare. Una crescita che non ha nessun effetto di trascinamento sulle dinamiche sociali nel senso di un loro miglioramento. Nessuno. Di più, quando anche la crescita economica trascina una crescita del numero degli occupati, la struttura dell'occupazione addirittura risulta aggravata, perché questo trascinamento trascina con sé l'aggravamento delle condizioni di precarietà generale, e lo dico con sofferenza perché è un indicatore terrificante persino il numero dei morti sul lavoro. Quindi diciamo così, noi siamo di fronte ad una scissione che questa società capitalistica, questo, questo nuovo capitalismo il capitalismo del, della risposta alla crisi del Covid sta avviando. La scissione tra l'economia e la società. Sembra, insomma, vi ricordate tutti la, la, la formula della taccia, no? La società non è niente, l'economia è tutto perfetto. Potrebbe essere, diciamo così, la parola d'ordine del governo Draghi. L'economia è tutto e tutto viene misurato sull'economia, su questa economia, cioè appunto sull'economia di mercato, sull'economia capitalistica. Questo elemento produce quindi un aggravamento della crisi sociale. Primo elemento. Secondo elemento. Questa crisi sociale... È lunga, strisciante, in questa crisi sociale che è fatta dall'aggravamento della povertà, dalla precarizzazione, dalla mancanza di rappresentanza di tanta parte della popolazione lavorativa, eccetera, in questa, diciamo, condizione, in questa condizione, il conflitto non è cancellato ma è disperso noi assistiamo a dei conflitti anche molto, tu li hai citati, molto qualitativamente rilevanti. La lotta della GKN in altri momenti sarebbe stata sugli scudi e avrebbe trascinato, indotto una discussione strategica generale sul conflitto prendo, prendo GKN perché è quella, diciamo, a questo punto più simbolicamente significativa, ma potremmo parlare della Voyager Poor come di, di, altre, come di a, mille, altre, mh, mille altre situazioni, come Caterpillar, eccetera. E ancora, fuori dalla lotta per la difesa dell'occupazione, che sembra essere una citazione degli anni 60, ci sono le lotte delle aree di lavoro che, che sembravano essere escluse dalla possibilità di agire il conflitto, cioè per rider, la logistica, su cui Sergio Bologna ha scritto delle cose fondamentali eccetera, senza parlare di, delle esperienze sociali, degli immigrati alla scuola, la scuola diciamo quella volontaria e gratuita. Quindi, ma, ma questi conflitti, compreso lo sciopero generale, questo è un paradosso: eh? compreso lo sciopero, sono conflitti isolati, tutti. Ripeto, compreso lo sciopero generale, non era mai accaduto. E anzi, devo dire che, contrariamente a tutti i corvi, qui sì, mi avvalgo della mia esperienza di, di vecchio sindacalista, questo è uno sciopero difficilissimo la presenza nelle piazze è stato l'elemento più significativo perché quando tu hai una difficoltà straordinaria per lunga sottrazione al conflitto delle dotazioni necessarie perché si possano disporre sia politicamente che sindacalmente, tu hai i lavoratori che misurano, tanta parte dei lavoratori che misurano la perdita del salario indotte dello sciopero rispetto alla possibilità di ottenere un risultato con lo sciopero. Se ci intendiamo tra di noi e ci intendiamo, questo è uno sciopero di testimonianza, cioè testimonia che io ho capito in che contesto di classe sto e riprendo la via del conflitto. E per definizione sarebbe uno sciopero di avanguardia, per definizione che è diventato di più. Ed è una cosa importante. Ma, ma insisto, la sua sorte non è diversa da quella del GKM, perché anche lui è isolato. Terzo elemento, il sindacato. Il sindacato confederale ha nuotato nel conflitto come un pesce nell'acqua quando è stato protagonista. La, la sua accettazione crescente di stare nel, nel gioco del quadro istituzionale per difendere i lavoratori naturalmente ma sostanzialmente non credendo o deprivandosi del conflitto come elemento fondativo della sua potere contrattuale, qui stiamo parlando di tendenze decennali, eh? cominciano dalla concertazione, quindi diciamo Storia lunga, non è insomma. Quindi que questo sindacato in queste condizioni fa un'operazione importante e come si trova? Si trova per la prima volta nella storia del paese senza una consistente parte politica a suo sostegno. Consistente, cioè. Eh, eh, eh, siccome sono un uomo di minoranza sapete quanto apprezzo anche il fatto che uno solo dica sono d'accordo con lo sciopero tanto più poi sia un partito anche il più, più piccolo ma per me è importantissimo che dica sono d'accordo con lo sciopero detto questo tuttavia rimane il fatto che per la prima volta nella storia del paese la CGL per un momento dico la CGL poi sciopera in solitudine politica cioè come certificando che la sinistra politico-istituzionale è morta. È morta davvero, però insomma se c'era bisogno di una certificazione, te, eccola qua. Paradossalmente l'unità sindacale che si forma nello sciopero tra CGL e UIL sembra riecheggiare un'antica latitudine politica, cioè quella della sinistra politica paradossalmente, lo dico paradossalmente, cioè la sinistra politica è morta e in realtà l'alleanza elettorale che si forma è quella che un tempo, un tempo sarebbe stata chiamata l'alleanza tra la CGL dei comunisti e dei socialisti e la UL dei socialisti. Non queste definizioni non si possono fare perché non ci sono né negli uni gli altri. Resta il fatto che questo sindacato, questa parte del sindacato, ha scelto la via dello sciopero misurando così la sua solitudine nel mondo, nel mondo politico e però anche la sua, seppur difficile, riconoscibilità quando agisce il conflitto. Quindi siamo già a tre. La situazione, il conflitto nell'isolamento, il sindacato nella solitudine, quarto elemento, tutto ciò che... È in termini di rabbia di protesta e di rancore che non si esercita perché ancora non può esercitarsi, ma che serpeggia nelle opinioni correnti di una costruzione di una no, di una reazione che, insieme è sociopolitica, di tanta parte di popolazione, adesso mi lasciate fare una grossa, che ha deciso di protestare non votando. Raggiungendo quasi la metà della popolazione elettorale, e, e, e sta in una condizione di opposizione latente nei confronti del governo e della politica istituzionale. Latente vuol dire che non è in, che non è in grado ancora di esprimersi, non ha trovato i canali di espressione, ma chiunque abbia occhio, orecchio attento, sente questo rumore di fondo, questo rumore di insofferenza, che eh, tengo a dirlo andare tuttavia in tutte le direzioni politiche non è detto che, ve, che possa essere naturali canalizzato nella stessa direzione del conflitto di lavoro perché questo è un conflitto sociale non un conflitto di lavoro fine di questa eh, come qui di questo canto a favore dello sciopero shock. lo sciopero in questa condizione di solitudine tuttavia continua ad essere un messaggio minaccioso per le classi dirigenti. Lo si vede dalle sue reazioni. Cioè Non c'è mai stato un coro così generale contro lo sciopero come quello che abbiamo visto questa volta. E non abbiamo mai visto un governo fottersene così tanto dello sciopero, il che però vuol dire che lo teme. Non vuol dire che se ne disinteresse, vuol dire che lo teme. Del resto, voi ricordate che fu proprio Draghi, in un discorso di qualche mese fa, a sostenere una tesi storicamente totalmente infondata, ma molto, come si può dire, molto in grado di indicare la sua cultura e la sua volontà politica, quando ha detto l'inizio del declino dell'Italia, dopo la grande promessa degli anni Sessanta incomincia quando in Italia con il conflitto vengono messe in discussione le relazioni industriali cioè il nostro primo ministro sta dicendo così che l'elemento diciamo produttore della crisi lo è anche quando conquista lo statuto dei diritti dei lavoratori la riforma sanitaria la riforma delle pensioni la civilizzazione dei rapporti sociali eccetera No? Fino, a, fino a convergere ad allearsi con le lotte per i diritti civili sul divorzio e l'aborto, malgrado queste conquiste, secondo eh, Draghi, questo conflitto sarebbe in realtà regressivo perché mette in discussione il paradigma fondamentale della crescita e dell'accumulazione. Quindi lo teme, è temuto. E allora eh, eh, più o meno non so dire altro perché la parola torna al sindacato, non si scappa. In questa condizione la parola torna al sindacato. Perché se, se è giusta la mia analisi della segmentazione dei piani e della non connessione tra di questi, lo, lo, lo sciopero può essere non un elemento trascinante, ma un, un elemento che intanto mobilita una parte significativa della di quella che dovrebbe essere la coalizione sociale. Io quando ho visto lo sciopero ho pensato alla parola, d'ordine, la più interessante parola d'ordine lanciata dalla CGL di Landini, purtroppo poi fallita o abbandonata, cioè quella della coalizione sociale. Ecco, io penso che oggi dovrebbe essere rimessa all'ordine del giorno dopo lo sciopero generale dal CGL, la creazione della coalizione sociale. Ci, ho, ci vuole l'elemento, come dire, attivo in questa... In questa direzione che dia continuità che non faccia considerare questo sciopero o o un'eccezione o peggio un espediente per guadagnarsi una qualche riconoscibilità da parte del governo però proprio spostare l'asse rimettere in questo circuito e per rimettere in questo circuito ho finito davvero vorrei ricordare che il lavoro riacquista un posto decisivo negli Stati Uniti d'America Uh, chi ci ascolta lo, faccio uno sforzo di leggere quello che, si, che circola pochissimo ancora in questa direzione I, rin, sta rinascendo il sindacato dei lavoratori ci sono, se voi sapete che le procedure per per uh, legittimare il sindacato in un'azienda sono complicate negli Stati Uniti d'America in, in una piccola realtà di Amazon contro il massiccio intervento di Amazon che, che temeva il riconoscimento del sindacato in una realtà di piccole decine, centinaia di lavoratori, ce l'hanno fatta e sono numerosissimi i casi in cui rinasce con queste proprio procedure di riconoscimento dal basso il sindacato. Perché? Ma Perché il lavoro è con tutta evidenza ormai un ventre molle troppo drammaticamente compressivo della vita dei lavoratori terribilmente compenso. Adesso finisco con un numero negli ultimi 30 anni, ci dicono le statistiche, il salario degli italiani, anzi, scusate, le retribuzioni dei lavoratori italiani perdono il 3,90%. Il 2,90%. Contemporaneamente i lavoratori tedeschi hanno un incremento del 33% e i francesi del 31. La questione, non, la questione salariale è una questione decisiva della complessa azione di redistribuzione della ricchezza. La redistribuzione della ricchezza a favore, contro diciamo, la povertà e contro la disuguaglianza è obiettivo della coalizione sociale. La rivalutazione del salario, gli stipendi e delle pensioni, è specifico sindacale che può diventare una leva importante di tutta questa operazione. Se l'ho fatta troppo lunga, vi chiedo scusa. Assolutamente, grazie, molto interessante. Come sempre, le tue analisi e i tuoi spunti di riflessione. Io non sono solo come sono alcuni. Membri della redazione di Trask, ma qui do subito la parola a Nicoletta Pirotta. Sì, eh, intanto ringrazio Fausto Bertinotti che, come sempre, eh, aiuta a capire di più la, la realtà in cui, in cui viviamo. Eh, in parte, ho già risposto alla, alla domanda che volevo fare, ma. Provo comunque a, a porla. Io volevo fare una domanda proprio sullo strumento dello sciopero in sé, perché eh, lo sciopero, lo sciopero generale in particolare, è stato uno strumento potentissimo per il movimento operaio che eh, ha saputo eh, rendere possibile ovviamente l'ottenimento dei de, de diritti All'interno dei luoghi di lavoro ma anche porsi come strumento politico, penso, per esempio, allo sciopero generale durante il fascismo. Insomma. Quindi, come dire, è stata un'arma veramente potente. All'interno del modello degli ultimi trent'anni, però basato su scarsi investimenti e su una diffusa precarietà, il sindacato non ha saputo frenare questo processo, anzi, in qualche parte, in particolare il sindacato eh, confederale ha secondato questi processi, rinunciando ad una prospettiva conflittuale. Questo ha svuotato ovviamente eh, un po' di significato lo sciopero stesso. Eh, quindi questo sciopero generale appena, che, che, che abbiamo appena eh, vissuto certamente è, è stato importantissimo e ha contribuito a rimettere in, in moto forse una dinamica conflittuale, eh, anche perché ha rotto quella pax draghiana di cui veramente non, non se ne può più. Contemporaneamente però, per le modalità con cui è stato lanciato anche per le modalità con cui è stato sostenuto, non parrebbe dare adito a credere che ci possa essere un cambio di strategia, quantomeno eh, cioè, quanto veloce. Ecco, Contemporaneamente però, ed è qui la domanda, eh, altre realtà, altre soggettività, pur se dispersi, come dicevi tu Fausto, eh, penso in particolare allo sciopero globale femminista e allo sciopero per il clima, ripongono la, eh, lo strumento sciopero, riependolo però dei significati che vanno al di là di quelli che ha avuto eh, lo sciopero mh, inteso sempre all'interno dei de luoghi di lavoro. Lo sciopero globale femminista, come dire, pone il problema di superare la, la, la distanza fra eh, posto di lavoro e società, entra persino nelle case, eh, pone l'assoluta la, la, la, necessità di superare la distinzione fra lavoro produttivo e riproduttivo, parla della necessità di pratiche fondate sulla cura ehm, e eh, nello stesso momento lo sciopero per il clima eh, non, non soltanto denuncia la, la, le, le, le, i danni eh, sull'ambiente e sul clima che il capitalismo ha fatto, ma addirittura propone di sradicare il sistema. Allora mi domando, all'interno di una risignificazione dello sciopero che ovviamente ridia il suo carattere conflittuale a eh, allo strumento stesso e per generalizzarlo, come propone giustamente il collettivo della CKN, queste forme di sciopero un po' diverse fra loro possono, secondo te, essere d'aiuto e eh, come si può dire, sostenere questa risignificazione dello sciopero stesso? Grazie. Ah, grazie a te, Nicoletta. Eh. Mm, io sono, credo eh, di essere molto d'accordo con, eh, con l'espirazione che tu proponi. Ti sottolineo semplicemente. Diciamo, una, uh, il, il, problema, il problema che eh, ti, si pone su tutti i lati della questione. Shop. Intanto, come tu dicevi giustamente, noi abbiamo adesso purtroppo veniamo da un clima di pace sociale subita, che come tu dicevi ha prodotto degli effetti devastanti anche sul terreno della soggettività e culturale. Eh, L'ultima fase in cui lo sciopero, diciamo così, ha avuto un carattere ascendente, è stato quello del sindacato dei consigli. E, e non casualmente era uno sciopero intrinsecamente politicizzato. Cioè, la politicizzazione dello sciopero nella stagione dei consigli non era una dichiarazione giusta apposta allo sciopero stesso. Ho visto che Landini ha risposto correttamente e che una risposta di Claudio Sabatini quando era segretario della FIO, Sì, questo è uno sciopero politico. È, è, è vero, è vero, va riconosciuto e sono lieto di riconoscerlo. Tuttavia, è uno sciopero politico perché così lo dichiari, ma non è intrinsecamente politico. Quindi, cioè, dal, dal punto di vista della sua motivazione, lo sciopero ha al centro una, una giusta, sacrosanta ragione redistributiva. Sostanzialmente uno sciopero difensivo, questo voglio dire. Ora, anche qui io credo che le strade della politicizzazione non sono sempre le stesse. Abbiamo, diciamo, la, pensate alla storia. De, de, dello sciopero generale, semplicemente nel Paese, senza andare a sovraere. La storia del Paese. Cos'è stato lo sciopero generale che ha accompagnato l'occupazione delle fabbriche a Torino e cosa non lo è stato. Nel rifiuto, diciamo così, di trasformarsi in, in un'operazione insurrezionale, come chiedevano non dei pazzi estremisti, ma gli ordinovisti. Che, che con Gramsci e Tasca e stavano, diciamo, i Terracini sulla, sulla frontiera dell'occupazione delle fabbriche. E poi, cos'è stato negli anni 50 dei governi centristi e della repressione scel scelbiana e della repressione della fabbrica? Spesso scioperi di minoranza. Adesso non, non vi voglio rubare tempo, ma c'è un episodio nella storia torinese che è stato sempre, come dire, paradigmatico, che è lo sciopero nell'inizio degli anni 60 proclamata dalla sola CGL, FIOM CGL, e che fallì. Credo che su 50.000 lavoratori e 1.000 fiori ci operarono neanche qualche, poche centinaia di lavoratori. E che addirittura fu oggetto di un editoriale di Palmiro Togliate unità che criticava, la decisione dello sciopero, sostenendo la tesi che si proclamano soltanto gli scioperi che riescono. E qualcuno, secondo me, uno dei maggiori dirigenti sindacali che abbia mai conosciuto, gli fu chiesto di allontanarsi dalla direzione torinese del sindacato, appunto perché qualcuno doveva pagare quello sciopero. fallito. Un anno dopo c'è stata la riscossa operaia, la straordinaria riuscita che è lo sciopero del 62 a Torino, che abbia la frase completamente diversa. Questo per dire, per dire una cosa a cui tengo molto. Uno sciopero non si misura soltanto dal suo successo quantitativo, ma di che cosa interpreta, che cosa cioè è in grado di individuare eh, per, non, per oggi e anche per domani. Ma tu proponi un tema ancora più stringente. E citi due tipologie di sciopero proponendo una dilatazione che mi sembra interessante della stessa nozione di sciopero, che è lo sciopero globale femminista da un lato e lo sciopero per il clima dall'altro, che appunto chiedono un allargamento della latitudine della nozione stessa di sciopero, perché se fosse misurabile soltanto nei suoi termini classici di sottrazione allo sfruttamento, intrinseco al lavoro capitalistico, non sarebbero misurabili. Ma che cosa dicono? Secondo me cosa dicono? Dicono che in due cose. Uno, che oggi ognuno è solo quando intraprende il cammino. È lo sciopero classico, tradizionale del sindacato e lo sciopero globale delle femministe, basta diciamo, uscire dal campo in cui si cimenta e vai in un qualsiasi luogo dove non è arrivata questa testimonianza per vederne a distanza, lo stesso vale per quello del Friva. Allora, il problema del, della politicizzazione del conflitto, secondo me, è essenzialmente la capacità di stabilire una connessione tra questi diversi terreni del conflitto. E una connessione sia pratico, cioè una protezione, una connessione sociale, cioè nel momento in cui scioperi, io sarei per, guarda, per delle cose proprio elementari, quello del, della solidarietà, scioperi tu, allora ci sto anch'io. Non lo so, perché, perché hai fatto tu e ci sto anch'io. Su, su, un, su una reciprocità che intanto indica non la risoluzione del problema, ma il bisogno di risolvere un problema, che poi secondo me non trova definizione migliore che la coalizione sociale. Quindi, la, per rispondere a Nicoletta, io penso che la politicizzazione del conflitto e dello sciopero generale si costruisca esse, per mille modi, ma essenzialmente, prioritariamente, nella ricerca delle connessioni tra i diversi terreni sui quali si produce una critica pratica al capitalismo del nostro tempo, al modello del capitalismo e al primato del mercato del profitto. Quei diversi campi che muovono processi critici, di cui la, lo sciopero, diciamo così, continua a essere un elemento distintivo, secondo me ottiene la sua politicizzazione per via di socializzazione, di socializzazione del conflitto. Grazie Fausto. Grazie a te. Grazie e Nicoletta. Grazie ancora Nicoletta. L'ultima diciamo, domanda è divisa in due. Abbiamo Franco e Roberto <ride> che insieme eh, si uniscono, <ride> uniscono le forze per porti l'ultima questione che vogliamo sottoporti. Prego Franco e poi Roberto. Sì, ne approfitto per eh, solo di passaggio una citazione a proposito degli Stati Uniti, perché eh, c'è stata una, una vista online, ha pubblicato un dialogo fra Noam Chomsky e Alexandria Ocasio-Cortez, cioè due figure che come generazioni, eh, informazioni anche, stanno eh, un po' distantissime l'uno dall'altro, che parlavano appunto della situazione sociale negli Stati Uniti, e sintetizzavano in una frase abbastanza un concetto abbastanza indicativo perché dicevano in tutto questo periodo la lotta di classe è stata fatta da una parte sola, adesso cominciamo a farla anche dall'altra parte, almeno si fa si fa in due. E io una cena, la questione della dimensione europea. Adesso senza farla troppo lunga, mi pare che in questi diciamo 20 anni non faccio la storia detto ovviamente eh, ci sono state delle oscillazioni fra eh, il privilegiare la dimensione nazionale e il privilegiare la dimensione sovranazionale, transnazionale o anche specificamente europea, per dire due momenti diversi. Uno è quello del movimento eh, altermondialista dell'inizio del, del 2000, che ha spinto verso il superare le frontiere nazionali del conflitto sociale. E poi un momento che ha aperto una fase invece diversa, la sconfitta di Serita al governo, nello scontro con la Commissione europea. Ecco, e che ha portato invece a ripensare all'idea che solo la dimensione nazionale consentisse di riportare un equilibrio fra capitale e lavoro, mentre la dimensione europea fosse inevitabilmente. Perdente. Ora a me pare, qui poi la questione che pongo è che diciamo in quest'ultima fase eh, si stia entrando in una, una dimensione un po' diversa, una riflessione un po' diversa. Questo credo per due ragioni, questa è la, la mia impressione. E, da un lato, che i problemi oggettivi, molti problemi oggettivi, si dimostrano non risolvibili nella dimensione nazionale, pensiamo al cambiamento climatico. Eh, ma anche, anche altre la stessa vicenda del, del Covid, quindi non possono essere rinchiusi nello Stato nazionale. E, e, e l'altro elemento è che in realtà eh, la chiusura all'interno dello Stato nazionale ha rafforzato le spinte razionali, le destre sovraniste, che hanno spostato il terreno dal conflitto sociale, non solo con la proprietà del lavoro, ma anche di movimenti sociali. Eh, invece fra nativi contro migranti oppure eh, la mia nazione e i miei interessi economici contro i tuoi interessi economici, che sia di, di paesi meno sviluppati o paesi più sviluppati. E, mi pare che in questo momento, eh, anche per i cambiamenti di orientamento politico e alcune differenze eh, delle, delle classi dirigenti a livello europeo, eh, che si riapra il tema di un'azione politica che non può essere chiusa dentro eh, lo Stato nazionale e che va portata in una dimensione più ampia, quella europea, pur sapendo le cose che sappiamo dell'Unione europea, della produzione eccetera. Questo è un po' il tema che io volevo porre. Grazie. Sto io integro... Anche... Sì, la prego. seconda parte te la faccio molto rapida, Fausto, anche perché ti chiedo proprio diciamo, un contributo stanno discutendo anche sull'onda della spinta dei, dei sindacati dei movimenti due direttive una sul salario minimo una direttiva europea per il salario minimo e un'altra sulla questione dei rider eh, dell'inquadramento dei lavoratori delle piattaforme eh, e anche della contrattazione degli algoritmi io penso che sia giusto starci dentro con grande determinazione non in termini di accompagno ma di forzatura e ti dico qual è il terreno secondo me della forzatura e ti chiedo proprio anche un punto di vista tuo cioè io penso che noi dovremmo provare a determinare un livello di definizione del salario minimo europeo minimo e dignitoso a livello europeo e non solo come indicazione per i singoli stati membri eh, accompagnato sia da una forma legislativa che, ma anche da una forma di livello contrattuale europeo e qui ci vedo anche il nesso con la questione delle piattaforme perché per la prima volta sarebbe una direttiva che definisce eh, diciamo un ambito lavorativo come quello dei, dei lavoratori delle piattaforme a livello europeo eh, nella loro figura giuridica lavoratori dipendenti a meno che tu non mi dimostri altro e anche nella loro contrattazione rispetto agli algoritmi che sai quanto sono importanti ecco Insomma, cioè, la mia idea è provare a forzare il livello europeo di questa, eh, di questa questione. Grazie Roberto. Oh, questa di Roberto dovrebbe rispondere Roberto, che ne sa più di me, ma insomma vabbè, cioè, facciamo questo gioco. Eh, partirei dalla cosa che ha detto Franco e, e dall'osservazione diciamo Chomskiana che diciamo, si mette sulla scia della famosa per noi formula di Gallino del rovesciamento del conflitto di classe e che dice sostanzialmente forse ricomincia se non proprio il rovesciamento del rovesciamento anche diciamo la contrapposizione cioè, diciamola semplice ricomincia il conflitto di classe tradizione classico e secondo me ha ragione appunto il punto è che ricomincia per strade sconosciute Ricomincia. Allora, eh, Franco, per far, per, per, ti dovrei rispondere in maniera molto complicata e complessa. Ma simbolicamente, se, se io fossi Landini, non lo so, ma se io fossi Landini, prenderei un aereo e andrei a incontrare il capo dei sindacati americani domani. domani. Poi arriverò alla dimensione europea di cui giustamente avete fatto riferimento a entrambi, in particolare. Ma io penso che noi addirittura dobbiamo allargare altro, altro che nazionale. In questa, diciamo, noi non ci siamo caduti, non ce l'abbiamo fatta opporci, ma in questa trappola del, del, del, del, dello scalare dalla dimensione europea a quella nazionale, convinte che così si sarebbero difesi meglio gli interessi popolari e di classe, a questa cosa per fortuna non ci abbiamo mai caduto, poi non abbiamo avuto la forza di un'alternativa. Adesso la prova è dentro che non solo la dimensione sovranazionale europea pur cosa, ma la direzione atlantica, questa volta proprio in senso di critica al capitalismo occidentale, si propone come il terreno di riscoperta di un conflitto. Guardate che lo annunciava già l'elezione di Biden, per il tipo di coalizione che si era formata vincente. E non ha importanza, no, importanza, sì tantissimo, ma non da questo punto di vista se domani perderà. Perché quello che si è radicato lì è un rapporto tra la politica e il conflitto. Tra la politica e il conflitto. E non stiamo parlando di formazioni come piacerebbero a noi, politiche. Stiamo parlando del Partito Democratico Americano, dentro i quali tuttavia si è aperto un vacuo. Come si vede? Tutti i lati, tanto che oggi un deputato democratico può impedire almeno parzialmente il passaggio della grande operazione degli investimenti sociali di Biden, ma al contrario, al contrario si riapre una frontiera di scontro sociale e sindacale. Allora, appunto, se dopo uno sciopero generale qualcuno si muovesse su questa direzione internazionale per dire almeno che, che forse, forse tornare a pensare a un sindacato internazionale, tendenzialmente mondiale, ma intanto per grandi aree europea prima, atlantica poi va avanti, è una condizione ormai indispensabile. Sul terreno più propriamente diretto, che avete proposto entrambi, quello europeo, secondo me sapete bene, io penso che questo sia uno dei maggiori deficit che noi oggi soffriamo. Cioè che quando avviene, quando si accende un conflitto in un paese rimane sostanzialmente chiusa in quel paese ed è veramente una cosa dramm drammatica, drammatica è successo per i giletson succede ogni volta che si produce un conflitto adesso Roberto come solito giustamente avanzava ai terreni di intervento precisi ora eh, non credo che siamo in disaccordo io penso che ah, il sindacato dovrebbe essere aiutato a dismettere una gelosia nei confronti dell'intervento legislativo che aveva tutta la ragione di esistere in presenza di una contrattazione pressoché universale nell'area interessata, cioè in quel paese pressoché universale e anche in quel caso tuttavia vorrei ricordare una grande battaglia politica della sinistra eh, classista per rivendicare l'intervento legislativo sullo statuto dei diritti dei lavoratori contro la tesi di una parte significativa della CIS quella della scuola di Romani che la riteneva un'ingerenza inaccettabile figurarsi oggi che tu hai aree poderose a cui non, in cui non arriva la contrattazione. Ma come diavolo ti viene in mente di non avere un'iniziativa forte sul salario minimo? Ma come ti viene in mente? Io francamente tra le tante cose che io trovo sconcertanti è che il sindacato non si avveda di una cosa così elementare, che un terreno elementare di unificazione è il salario minimo. Elementare è come se tu costruisci in qualche modo un plafond sulla base della quale ti muovi e più questo plafond è largo meglio è se, se, se la dimensione nazionale può arrivare a quella europea dove peraltro c'è un'attenzione maggiore che in Italia a questa tematica come dice Roberto guardiamolo criticamente ma criticamente guardandolo lì è l'ordine del giorno come sulla vicenda di Raider, e qui non lo è. Quindi, diciamo, ci avresti persino una ragione di opportunità a scalare la dimensione europea su questo punto. Solo che la cosa che propongo a, a tutti voi è che questo davvero sarebbe il terreno di ingaggiare una, per, tutti, per come si può, ma da tutte le postazioni una battaglia politica, veramente. Il, ter, il, il terreno del salario minimo deve diventare una delle priorità Vai, il sindacato va incalzato fortissimamente a me sarebbe piaciuto che nella manifestazione che si, che nelle grandi piazze ci fossero striscioni e cartelloni che rivendicano il, perché si fa anche nei confronti del sindacato la battaglia politica dal basso e dall'alto dal, dal basso e lato dal, e, e questa secondo me è una cosa assolutamente decisiva tra l'altro come si vede sulla questione dei rider L'apertura europea, adesso non fatemi essere troppo apologetico di questa Europa, ma, ma l'apertura europea arriva a un punto dove sembrava solo qualche mese fa non si potesse giungere legislativamente, cioè il riconoscimento del carattere dipendente del lavoro in quelle condizioni a meno di prova contraria. Vi ricordate che la tesi secondo cui sì, accettiamo la condizione che sono lavoratori autonomi e poi costruiamo una diga, delle forme di cose, perché sembrava invalicabile quel confine. Ora viene valicato almeno concettualmente. Allora bisognerebbe buttarsi, proprio buttarsi. Davvero, eh, all'inizio di questo nostro discorso, quando tu dici eh, sciopero generale è dopo, è dopo, anche se so, le resistenze del sindacato, andrebbero incalzati proprio su questi terreni, anche su questi terreni. Cioè, eh, come dire, non per sottrarli al confronto spunto col governo, necessario, appunto, come è stato detto da tutti voi, ma per avere anche una dimensione che, con, che, che consente quel impegno per la socializzazione del conflitto, che è l'elemento fondamentale per uscire dall'isolamento. Cioè, non, oh, non credo che qualcuno pensi che domani lo schieramento politico-istituzionale possa allargarsi a favore del conflitto. Non credo. Ma invece può aument possono aumentare le connessioni tra i diversi reparti del conflitto sociale. E io credo che, adesso per stare sull'ultima cosa che diceva Roberto, proprio queste due questioni, cioè una è, una è il salario minimo e l'altra la condizione dei, dei, dei, dei Raider dalla condizione contrattuale di dipendenti fino alla contrattazione dell'algoritmo cioè appunto la nuova frontiera è secondo me un terreno di lotta politica di oggi ecco è quello che secondo me bisognerebbe fare oggi grazie Fausto veramente grazie a voi eh, grazie a voi è sempre un grande piacere scambiare due cose a voi che siete molto eh, cari eh. poi mi aiutate ai, ci, aiutiamo tutti a pensarci un po' Eh, sì, vero, grazie, davvero. buon lavoro. Auguri, auguri ancora auguri, e gli auguri. Famiglia. Grazie, e, grazie ci davvero. Ci sicuramente a presto. più ringiovaniti l'anno prossimo. Classicamente, buon Natale a tutti voi, al vostro ai cari e, e un anno nuovo socialista. So. Eh. <ride> <ride> grazie a voi, anche a te. <ride> grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti ciao. ciao Nicoletta ciao Franco ciao ciao ciao, ciao, Beato, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Abbiamo, un abbiamo un conduttore straordinario eh? finisco con le lodi al conduttore così come ho cominciato da quelle fisiche a quelle politiche così <ride> non aspetta <ride> così, non <è ride> basta così, basta così. troppe lusinghe troppe lusinghe ciao. Ciao.